Belle le ciabatte Più bella la felpa però Spettacolo Livello barbuto No C'è l'ho fatto Lo vedo C'è l'ho fatto Assurdo ci ho messo tantissimo. Il cappello da pescatore l'abbiamo. La felpa, petacolo, c'è. I calzini fantastici e strani li abbiamo. C'è anche una bellissima giornata. Ma noi non ce ne frega niente perché tanto siamo in quarantena. Buon day! Io sono barbuto, ma non ho la barba. Il video di oggi sarà assurdo. Prendete dei popcorn, preparatevi e godetevi il video. Ho fatto centro con la pallina in un bicchiere. Vado, eh? Sto andando, eh? Sì! un concerto fuori dal mio balcone questa cassa è potentissima si sentirà praticamente in tutto il quartiere quindi siamo pronti per tacolo barbuto gang senza la barba nel post ci siamo let's go, let's go. Hey, you know it, baby nigga cucinella marina dance ma vai con cucinella no? ma cosa <ride> <In Italia. ride> Ho un regalo assurdo al mio riccio. Oggi mi è arrivato un super pacco per Pepito che ho ordinato su Amazon. Ho già messo un blue carpet per lui. Un ananas, ovviamente del cibo. Non so come si chiama questa, una mini trombetta per festeggiare, insomma, questo momento. E qua abbiamo il nostro pack che ora gli apriremo e vedrete anche voi cosa c'è dentro. Pepito, in questo momento, sta dormendo e non voglio disturbarlo. Quindi il regalino glielo darò domani mattina, che per voi sarà tra poco. Sorpresa! Una... Buongiorno! Pepitone, guarda qua cosa abbiamo per te. Guarda un po' cosa c'è qua, Pepito. Guarda un po' cosa c'è qua. Una mega ruota. Si può sfogarsi, può correre, può fare sport. Eh Pepito? Allora vediamo di provarla subito. Eccolo, eccolo, eccolo che va alla scoperta. Eccolo che va alla scoperta della ruota. Vai Pepito è il tuo momento. Faccio vedere cosa si.. Oh! Eccolo! Faccio vedere di cosa sei capace, Pepito. Bravo Pepito. Devo dire che gli piace, eh? È partito, è partito. È partito. È partito, ragazzi, è partito. È proprio lui, Pepito. Sembra che a Pepito il regalo sia piaciuto parecchio. Mi raccomando se sei un nuovo iscritto iscriviti e commenta con il hashtag nuovo iscritto che ti metto il cuoricino e ti do il benvenuto personalmente. Noi ci vediamo con un prossimo video. Ciao.